Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left verso il lavoro come tanti, sono solo un uomo, solo un uomo come tanti, mangio merda ogni giorno grazie a coletti bianchi, un bravo scolaro che dice sì e che va avanti, questo mondo è perfetto ma seguo ogni sua legge, non sono un lupo, io sto meglio pecora nel gregge sono nessuno e nessuno mi protegge, la mia volontà di vetro mi ferisco con le schegge, poi la sera torno a casa e fisso il tavolo, vedo foglie e pene, sento la voce del mio diavolo eh? non capisco che mi prende solo un fuoco, un caldo immenso, guardo allo specchio e riflesso, non è quello di me stesso, mi sento Pesso cado dentro un incubo nell'aldilà, il riflesso nello specchio dice questa è la realtà, mi presento, forse non ci crederai, mi saluta mentre fa. Dottor Jackie, come stai? Piacere, dottor jackie forse non ci crederai, di giorno mi confondo no che non mi troverai, sono proprio dentro te, e questo non lo sai, sono un'anima di strada, mi chiamo, Mister high Piacere, dottor jackie forse non ci crederai, di giorno mi confondo no che non mi troverai, sono proprio dentro te, questo non lo sai, sono un'anima di strada, mi chiamo, Mr. la, pena la mia mano il foglio è una calamita, la mia testa è ormai piena di ansia, voci grida, la mano stringe forte sangue insieme alla graffite, a Mr. Hyde, frega un cazzo di ciò che dite, le parole vanno in fretta, un foglio non mi basta, scrivo e riscrivo, se no, sta vita poi mi ammazza, troppa rabbia e repressa, questa vita è una resta, dottor Jackie sta implodendo e diede, è ciò che resta, non mi ostacoli, è il mio rito voodoo, il beat ipnotico dentro un déjà vu, Dottor Jacky, presto vieni, scegli la tua bambolina, sulla strada non è un po' troppo e questo spillo va per prima, a chi tu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 Quasi svengo, testa calda, sudo, freddo Guardo ovunque nella stanza, sono in pieno smarrimento Non comprendo questo incubo reale Vado in bagno giù di corsa facendo a due le scale Il rubinetto scorre l'acqua, via le paranoie Adesso sono una doccia per calmarmi, certo ne ho bisogno asciuga mano dalla faccia, sono calmo, il dubbio torna, il sangue fuoco caldo, quella sensazione, dentro un'esplosione, questa vita che mi uccide, troppe finte le persone, libero l'anima animale, sono in gabbia tanto vale, dottor Jackie subisce, hai, sa che fare, ma che sto dicendo, faccio fuori segno, se la vita è come un libro, mentre leggo perso il segno, era un sogno, poi rumore, forse solo stress, sullo specchio una scritta, guarda un po' chi c'è, piacere dottor Jackie, forse non ci crederai, di giorno mi confondono, no che non mi troverai, sono proprio dentro te,